Eccoci qua, benvenuti da Iris. Sono veramente molto felice di poter condividere questa iniziativa di Wengo, che trovo sia un'iniziativa molto molto bella, perché ci permette di manifestare a tutti voi che ci seguite quotidianamente il nostro sostegno, il nostro affetto e la nostra vicinanza. Io vorrei approfittare di questo spazio per condividere con voi qualcosa di, di pratico, qualche consiglio pratico eh, per approfittare di questo momento che è veramente poco semplice, che stiamo vivendo tutti. Allora, chi mi conosce sa che sono un'operatrice olistica, sono un'esperta di PNL, sono un'appassionata di crescita personale. Quindi, di natura, io sono abituata che quando si presenta un problema mi chiedo, ok, eh, qual è l'opportunità che è nascosta dietro a questa difficoltà, che cos'è che io non sto guardando e quindi ovviamente l'invito eh, che rivolgo a tutti voi è proprio questa: di portare l'attenzione eh, su come potete utilizzare al meglio questo tempo, questo periodo diverso piuttosto che soffermarvi su ciò che non sta funzionando, sulla preoccupazione generale eccetera approfittate di questo tempo per pianificare il vostro successo, perché il successo va sempre pianificato. E quindi il mio invito è quello di eh, osservare eh, la vostra vita, dividendola in varie aree, in vari settori, e identificare se ci sono delle aree critiche. E in, per quelle aree che individuate, dove vorreste avere dei risultati diversi, chiedervi quali abitudini diverse potreste adottare? Quali abitudini sane vi potrebbero aiutare ad ottenere più velocemente i risultati che cercate? E allo stesso tempo, quali abitudini invece iniziare a cancellare, che vi stanno appesantendo, che vi mantengono sempre nello stesso circolo vizioso? Che cosa potete veramente eliminare eh, che non vi, per, non vi sta aiutando ad arrivare lì dove volete? Um, è un ottimo periodo, questo <ride> si usa fare, so, si fanno le classiche pulizie di primavera beh, un altro esercizio molto utile è proprio quello di fare lo space clearing che è un esercizio molto semplice potete, guardate, potete partire da un cassetto, da un piccolo mobile, un armadio, una stanza, quello che volete però se, se um, sentite che c'è qualche cosa in cui dovete fare ordine sembra strano ma mettere ordine in qualche parte materiale della vostra casa, della vostra stanza, di ciò che vi riguarda in realtà vi permette di fare ordine anche dentro di voi perché è proprio un principio energetico. Uh, create ordine, togliete ciò che, che non vi serve più che è stantio eh, e avete più chiara la situazione che avete davanti quello vi permette di fare anche chiarezza mentale e la chiarezza mentale è il primo passo per avere un buon progetto per pianificare appunto il proprio successo, identificare quali sono i passi da fare per ottenere più velocemente ciò che desideriamo, per avere maggiore chiarezza e orientarci meglio in generale. Anche se le nuove abitudini non potete prenderle subito, non importa, però voi iniziate a metterle giù che una volta, quando sarete pronte, vorreste iniziare da, da quel punto. Eh, altra cosa importantissima eh, è che io non mi stancherò mai di dirlo, <ride> eh, io vi invito a prendervi buona cura di voi stessi. Buona cura di voi stessi ehm, non significa essere egoisti, <ride> seppure avete una giornata pienissima, mi ricordo che c'era un insegnante che diceva se tu avessi anche solo 5 minuti da dedicare in 24 ore io ti invito a costruire la tua giornata intorno a quei 5 minuti che tu puoi dedicare a te stessa ma che siano 5 minuti di qualità, non ha importanza che siano 10 ore che siano 5 minuti di qualità ma che dedichi tutti i giorni perché tu sei la priorità della tua vita, tu sei la persona più importante della tua vita e ti meriti quello spazio, che sia uno spazio nutriente, che sia uno spazio che ti faccia stare bene. A questo proposito che cosa è che ci fa stare bene? Ognuno di noi ha il suo canale preferenziale, ognuno di noi ha quella cosa eh, dalla quale si sente nutrito emotivamente. C'è chi ama ascoltare la musica, chi ama farsi un bagno caldo, chi ama leggere, chi ama guardare um, film, um, chi ama cimentarsi in passioni nuove, chi ama colorare mandala, chi ama meditare. Non ha importanza veramente di che cosa sia, potrebbe essere anche qualcosa di completamente diverso. Se per te funziona vuol dire che è la cosa giusta. Prenditi l'impegno con te stesso di dedicarti quel tempo. Um, su questa cosa con la maggior parte delle persone che mi conoscono, perché perché. Avere, secondo me questa è una delle prime e più importanti sane abitudini da adottare a prescindere da tutto, dal periodo, dal momento in cui stiamo vivendo perché se, se impariamo a prenderci buona cura di noi stessi sviluppiamo ehm, non solo resilienza ma soprattutto sviluppiamo equilibrio, fiducia in noi stessi e autostima e quando ci sono questi pilastri la nostra esistenza si basa su ehm, una serenità che parte da dentro di noi se la nostra ser serenità dipende da ciò che c'è dentro, quello che mi circonda fuori sì mi può influenzare, ma non è che dipende eh, da chi mi sta accanto, da quello che succede al lavoro. Certo ci può essere la giornata sì, la giornata no, ma se io ho un buon equilibrio interiore vi assicuro che sarà molto più semplice gestire tutte le incognite che ci sono là fuori e essere più obiettivi rispetto a ciò che c'è da fare per ottenere più velocemente ciò che vogliamo raggiungere. Quindi vi lascio con un ultimo consiglio, anche se siamo in un momento appunto così strano, così uh, impegnativo, non dimentichiamo uh, lo spazio ludico, <ride> non dimentichiamo di divertirci, in questo momento è fondamentale trovare la forza di sorridere, leggerezza non è uguale a superficialità, leggerezza significa... Nutrire quella parte di noi che deve continuare a sperare, che deve continuare ad avere fiducia e impegnarsi in cose positive. Grazie per avermi seguito, io vi abbraccio veramente con tanto tanto affetto, spero che eh, tutti voi stiate bene. Se volete scrivermi e farmi sapere come state vivendo questo periodo, ne sarò, fe sarò felicissima di rispondere. Un grosso bacio a tutti da Iris. Ciao a tutti!